27 domenica del tempo ordinario, ancora un'altra parabola, anch'essa molto breve, il padrone è la vigna, il padrone che deve raccogliere i frutti da questa vigna e per questo invia i servi nella vigna, i suoi servi, affinché gli operai li accolgano no? perché possano lavorare, possono operare possono insieme raccogliere questi frutti, esortando i contadini a, a fare questo, ma i servi vengono eh, sbeffeggiati, trucidati e poi arrivano i suoi familiari e poi addirittura il suo figlio, manderà il suo figlio uccidono anche il figlio, è l'erede, uccidiamolo, Beh, il messaggio è lampante. Per i farisei che erano in ascolto era piuttosto chiaro, no? questi servi sono, sono i profeti che il Signore ha mandato per richiamare tutti a conversione, ma piuttosto che analizzare se stessi e riscontrare il peccato in se stessi, i difetti, no? i limiti e la propria cattiveria, hanno preferito... Analizzare gli altri e attaccarli, considerandoli inadatti e uccidendoli. Sì, facciamo fuori il profeta, chissà, ecco, togliendolo di mezzo, eliminiamo il problema alla radice, ma ci sono altri che il Padre manda, Dio ci manda sempre dei messaggeri affinché ci ravvediamo, perché questa parola poi è rivolta a noi. Ce li manda, ce li manda, ma noi talvolta preferiamo, preferiamo concludere. Eh, ma sono troppo severi questi messaggeri, questo parroco, questo catechista, è troppo esigente, e io sono libero di fare quello che voglio, credo in quello che voglio e amo quello che voglio, vivo quello che voglio, quando mi sento prego, vado a messa, ma il Signore ti manda sempre un messaggero, ti manda il figlio suo Gesù, è la storia della salvezza, è Gesù che è venuto sulla terra, uccidiamo, uccidiamo lui in croce. Ci dà fastidio la sua parola, perché ci toglie da quella serenità che abbiamo conquistato con tanta fatica. Togliamolo di mezzo. Ma la conclusione dell'ultimo versetto che ascoltiamo in questa domenica, dal Vangelo di Matteo, è molto chiara. Innanzitutto non si parla più di vigna, si parla di regno di Dio. Quindi non è qualcosa che riguardi solo Israele, perché in Isaia è scritto no, che il popolo di Israele è paragonato alla vigna che deve portare frutto. E non porta frutto. E Isaia lo ricorda, anziché grappoli d'uva, porta chicchi acerbi. Ecco Gesù ha presente questa parola del profeta. Quella vigna non porta frutto, ma non è più soltanto una vigna privata, circoscrivibile in quel popolo, in quella dimensione culturale, spirituale, ma si tratta di un mondo intero, del regno di Dio. Questo regno sarà tolto a questo popolo e sarà dato a un altro. È terribile questa conclusione, inizia un tempo nuovo, un nuovo popolo di Dio, un nuovo modo di concepire la storia della salvezza, un nuovo modo di accogliere Dio nella propria vita, un nuovo modo di, di vivere la fede insieme a tanti altri fratelli e sorelle sparsi nel mondo. Non si tratta di un discorso elitario, ma un discorso universale. È una fede universale che coinvolge tutti. Lo stesso popolo di Israele potrà rientrarvi, potrà partecipare nella misura in cui ecco, si sforzerà di accogliere il Signore e tutti coloro che Gesù ancora oggi manda in suo nome nel campo di Dio, nel campo del mondo, nel regno, in quel regno che dovrà portare frutto. Tutti noi dobbiamo sforzarci eh, con le nostre forze, nella preghiera, chiedendo a Dio gli strumenti necessari la forza dello spirito, dobbiamo sforzarci di portare frutto, con l'augurio di portare frutti di bontà, di misericordia, di gioia, di conversione eh, nel mondo, così che questo mondo possa sentirsi amato da Dio e tutti sentiti toccati dalla grazia di Dio, anche attraverso la testimonianza di coloro che credono e operano in suo nome. Buona domenica a tutti!